Sul lato bianco della carta da pacco, disegna un rettangolo di 10 x 20 cm. Sui lati lunghi del rettangolo, misura 10 cm, fai un segnetto, unisci con una linea per dividere il rettangolo in due parti uguali. Ritaglia il rettangolo. Sui lati corti del rettangolo fai due segnetti 1 a 2 cm e 1 a 8 cm. Traccia due linee per unire i segnetti. Sulla linea centrale fai due segni 1 a 2 cm e 1 a 8 cm. Taglia sulla linea centrale solo fino ai segnetti. Aiutandoti con le linee che hai tracciato poco fa, piega la carta Prima verso il lato colorato E poi verso quello bianco che sarà all'interno della bustina Ripeti l'operazione sull'altra metà del rettangolo Stendi la colla sulle alette colorate nella parte superiore del rettangolo Sovrapponi la parte inferiore e quella superiore del rettangolo, schiaccia bene e la tua bustina sarà pronta.